sai sì. che pietra bellezza stavo a dire? bug il look, Riposto la fiducia nel mandarci i vostri bambini anche quest'anno. Si ripete il miracolo dell'oratorio estivo: saranno 15 giorni intensi, intensi pieni di attività e soprattutto è un'occasione in cui i vostri bambini riceveranno già lo ricevono, ma riceveranno ancora di più. Piccolini siamo pronti, non vi sento, siamo pronti. Facciamo un grande applauso ai nostri genitori questa mattina ci hanno accompagnati qui nel palazzo di Visione. e doveroso un grazie da parte di tutti quanti noi da parte di Don Ernesto che sta celebrando la Santa Messa, Don Antonio e tutta la comunità di Casandrino per la fiducia che ci hanno dato anche quest'anno il nostro collaborare nel mondo che Dio ci ha donato ok? E allora per questo tutti quanti dobbiamo essere all'opera ci saranno dei personaggi che adesso vi eh, saranno presentati e che vogliono rappresentare un pochino i mestieri. Ecco, quindi tutte quelle realtà dove l'uomo può collaborare e può contribuire all'opera che Dio ci ha donato. Ok? Allora, torna, allora, asciugiamo! Un applauso! Abbiamo il gruppo dei falegnami rappresentato dalla nostra Alessia! Abbiamo il gruppo dei minatori rappresentato dal nostro Marco! E poi abbiamo il grande Master Chef d'Italia rappresentato dal nostro Angelo, il gruppo dei migratori! Però me lo dovete, ce lo dovete questo, se tutto questo è stato possibile anche quest'anno L'anno scorso abbiamo fatto 5 giorni, quest'altro 15 lo dobbiamo solo e soltanto al nostro amico Gesù. Un applauso a lui! Questa gioia che ho nel cuore mi porta verso te, questo tempo che oggi spendo non ritorna più, ma non solo sentito eh. allora bambini adesso dobbiamo far partire un grande applauso per questi animatori che animeranno questi 15 giorni con voi dai forte a tutti tutti tutti tutti gli animatori delle varie commissioni delle varie squadre allora bambini al mattino faremo in questo modo prima di iniziare le nostre attività si inizia sempre con una piccola pregherina e con la lettura del Vangelo che ci accompagnerà in questa giornata. Quindi nel momento della preghiera massimo silenzio. Dopo, guidati dagli animatori, vi potete spizzarrire, però sempre con gli animatori. Allora, la regola importante è questa, bambini. Gli animatori vanno ascoltati. Non dobbiamo prendere iniziativa senza chiederlo all'animatore della nostra squadra o a un responsabile loro stanno qua per questo per farvi divertire e per rendervi felici in questi 15 giorni quindi qualsiasi cosa fate riferimento all'animatore del vostro gruppo dall'andare in bagno o qualsiasi esigenza loro stanno qua per voi va bene? e allora adesso al mio tre Manteniamo in silenzio anche gli animatori. Uno, due, tre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltate bene perché questo è il Vangelo che ci accompagnerà in questo giorno. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli. Io sono la vita vera e il padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto lo taglia e ogni traccio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il traccio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vita. Voi i tralci, chi rimane in me e io in Lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far niente. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Parola del Signore. Lode a te, O oh Cristo. Allora, iniziamo ad imparare questo. Quando il sacerdote dice parola del Signore. Noi dobbiamo rispondere tutti quanti? Lode a Teo Cristo. Quindi, parola del Signore. Allora, il tema di quest'anno del CREST ha come titolo all'opera. Chi è che si ricorda, animatori? Non rispondete? Il titolo del GREST dell'anno scorso? Chi è che si ricorda? Non ho sentito? Detto fatto. E cosa abbiamo pregato? Sul racconto della crea, quindi Dio che crea il, mo, il mondo, quest'anno ha come titolo All'Opera, ovvero Dio ci ha donato il mondo, ma dimmi per amore: sì, Dio ha creato il mondo per amore, però Dio ha detto all'uomo: ora ti devi dar da fare all'interno di questo mondo, ovvero devi lavorare. Per questo abbiamo presentato alcuni ragazzi che rappresenteranno i vari mestieri. Abbiamo il gruppo dei faregnami, il gruppo dei minatori, il gruppo degli operai edilizi, il gruppo di coloro che plasmeranno la ceramica, il gruppo degli stilisti, il gruppo dei cuochi, che sono dei vari mestieri. No, questi mestieri vogliono dire l'uomo che vuole collaborare con quello che Dio gli ha dato. Noi vogliamo collaborare anche noi in questo Cresto con quello che Gesù ci ha dato, sì o no? Sì. Sicuri? Sì. E allora, adesso ci facciamo il segno della croce e dopo ascoltate attentamente quello che gli animatori vi diranno. Mi raccomando, divertiamoci insieme, divertiamoci insieme, perché questi sono giorni che non, non li dimenticheremo più, va bene? E non dimenticate, per qualsiasi cosa, fate riferimento agli animatori. Non prendete iniziativa da soli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, buona giornata a tutti! ramo è incastonato nella terra, quindi rappresenta Cristo. Invece, questa pianticella che spunta, siamo tutti noi, siamo i tracci. Quindi Cristo taglia, ma non fa morire. Il frutto muore, ma lui non muore mai, quindi è eterno. Il suo amore per noi è eterno. Però se noi ci diamo una mano e siamo tutti uniti, fumeremo questi tracci finiti da noi e quindi porteremo frutto a tutti quelli che incontreremo la nostra vita. Va bene, però bisogna averne cura. Ognuno deve avere tre del mondo. Quindi darsi un 3%... Non è detto, va bene. Non è vero La squadra rossa, il boscadero un'altra volta. Quando io chiamerò uragano voi potete scappare, altrimenti dovete solo saltellare. Quando io... Due, uno, vai a Uragano, uragano, uragano! <coughs> Ho fatto anche le camere da letto. Ciao!